Con noi, nella casa adesso... Noi ti avremo, non ci sfuggirai. Quando dormirai. Oh cacchio. Qua ci sono dei fiori ragazzi. Con dei lumini. Che urlo era? Senti un veniva da giù. Sì. Hai sentito? Hai Cos sentito? Cosa è stato? Un urlo? Qua è roba bruciata, dice se lo sporco di... No, è bruciato. E tu delle domande? C'è qualcuno che ci può rispondere per favore? Siamo qua vicino ai simboli dei tempi sacri, c'è un'immaginetta di un angelo, un angelo vicino a Gesù, un lumino di padre Pio e un altro lumino con l'Eucaristia. Qualcuno può dirci se esiste una vita oltre la morte, se esiste una vita oltre la morte, se esiste una vita oltre la morte. E eh, Eri, qua c'è un... Hai notato questo barattolo di vetro che c'è dietro che ha scritto con amore papà e mamma? No. con delle di ma perché forse qualcuno è morto qui? ma non te lo so dire ma che ci ne sono dire? anche dei fiori Ale io non vorrei che qua è morto qualcuno ma qui? Eh, mm, non so spiegarmelo cosa è successo qui? Qualcuno può darci delle risposte, per favore? Perché ci sono questi lumini accesi? Allora, è sicuramente qualcosa che hanno creato il ricordo di qualcuno, Una postazione, mi sembra. Eh? Una piccola... Quindi della piccola zona dove comunque ci sono tutti i simboli classici del, del cimitero, ok come se ci fosse stata una morte, perché ci sono i lumini, i fiori, l'immagine sacra. Sì. Quindi purtroppo non e sappiamo E c'è anche, anche il... una spazzola, quindi qualcuno viene a pulire qui. Sì. Per quale motivo qualcuno ha dovuto ricreare questa. ha voluto ricreare questo lamborino proprio qua? Chiaramente potrebbe essere, come dici tu, qualcuno che è morto in questo edificio, durante i lavori, o magari prima ancora che venisse ristrutturato. Può essere. Però un vasino così, con dentro della terra, dei sassi, con la scritta con amore, mamma e papà, tutto fa presupporre a, un, a un figlio, quindi a un. Libri, non un adulto. Un, un magone sembra disagio a stare qua adesso. Eh. A me prende male anche fare delle domande, sinceramente. Sì. Io direi di allontanarci da questa zona qui, qualsiasi se, se per qualcuno questo angolino significa qualcosa. Mi sembra anche un po' irrispettoso esserci qua, dai. Dire, sì, dai. Sì, allontaniamoci, sono d'accordo. C'è niente, c'è salita una tristezza addosso. Sì. Che non ci è un po' smontati, queste cose? Eh? Sì, sì, sì, comunque sia. Non sappiamo, ma tutto lascia intendere il fatto che recentemente comunque eh, possa essere successo qualcosa? Possa essere successo qualcosa Esatto. di nulla relativo al paranormale, comunque. Però sapendo che comunque è un posticino dove vengono vengono comunque creato e privato, secondo me, no. Cioè, cosa vuoi dire? Nel senso, se io fossi la mamma di, di, di quel ragazzo, di, di un figlio di un morto, figlio morto okay. mi prenderebbe male vedere due con la videocamera, vederli lì Certo, certo. Scusa. Sì, sì, infatti. Quindi abbiamo deciso di allontanarci, lasciarli sì, tornare in un angolo. Sì, torniamo giù Torniamo giù due minuti di pausa per uh, per iercizionati in no. dove prima abbiamo sentito rumori C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? qualcuno vuole dire qualcosa beh spesso abbiamo riscontrato che all'inizio ci vuole un po' no? ma nel colpe dopo non si scatena tutto in un botto Qua è proprio freddo però eh. Qua è proprio freddo freddo. Da sì. mettersi la felpa. K2 Brilla. Cosa c'è? Cosa c'è? Ho visto qualcosa con la cola dell'occhio come qualcosa si muovesse non lo so oddio che una... aria sto congelando ma ah, si gela ragazzi posso andare di, un attimo di là? si sì, sì. Qualcuno vuole interagire con noi, per favore? Stai dicendo adesso? Porniamo a dove fa freddo, che è c'è più sensazione. Quella zona lì è un po' tetra. Vogliamo sapere? Che brividi! È pazzesco Tereto, lo stavo dicendo io, si gela, si gela! Allora, in questo punto è successo qualcosa? Prova a risponderci con la tua voce. Proviamo a registrare allora. Col registratore? Sì. Ok, spengo il trasposto sì. allora. Beh? Non si so, accende. Si accende, Ale. Scarico? Strano, però. Perché hai cambiato le pile? Proviamo a cambiare le pile. Non niente. si accende, però è strano, le batterie erano nuove, Ale. Ok. Sentite che aria. Pazzesco, qua si gela. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, puoi parlare attraverso questo strumento? Registra, puoi sentire la tua voce. Vogliamo sapere perché questo stabile è stato abbandonato. Senti che aria, Ale. I brividi. È successo un incidente? Qualcuno è morto? ascoltare dai Battery. si sono scaricate di nuovo le batterie Ale è pazzesco è pazzesco cioè guarda riesci a inquadrare batterie nuove mm. prendiamo un altro paio di batterie prima ho chiesto di prendere energia anche dagli strumenti pazzesco ma tu avevi messo le batterie nuove prima di partire si nuove, sì, nuove prima di partire, eh. poi lo cambiate di nuovo adesso e questo è il terzo paio e eh, ma perché se prende energia non riesce poi a non lo so, non lo so dire. comunicare col ghost box o a manifestarsi in qualche modo? proviamo ad ascoltare la registrazione di prima se sì, puoi parlare attraverso questo strumento sentire la tua voce? Vogliamo sapere perché questo stabile è stato abbandonato? Senti che aria, Ale. Previdi? È successo un incidente, qualcuno...